Benvenuta Angela, benvenuta a presenza Grazie a voi dell'invito Grazie a te di essere qui Benvenuta in questo spazio di donne che costruiscono un futuro verso una cultura non violenta Benvenuta a casa Grazie, <ride> mi piace ecco. Anche a me, sono molto contenta di averti qui Angela Caponnetto è una giornalista di Rai News 24, è un'inviata televisiva che è da anni in prima linea per raccontare il fenomeno della migrazione. È stata anche su varie navi umanitarie di quelle che salvano i migranti nel Mediterraneo, ha partecipato alle loro missioni. E di recente ha scritto anche un libro che si chiama Attraverso i tuoi occhi, cronache della migrazione. Inoltre ha seguito delle inchieste su dei temi molto scottanti, sulla mafia, sul Mose di Venezia, sulla vicenda della Concordia, della nave Concordia, sul Monte dei Paschi di Siena. Insomma, è veramente una giornalista impegnata. E come prima cosa Angela, io vorrei chiederti se c'è qualche episodio particolare nella tua esperienza con i migranti che ti ha colpito, ti ha coinvolto, se ce lo puoi raccontare brevemente. Allora, è una domanda da un miliardo di, di euro o di dollari, come è, per dirsi voglia, perché è un, un, quello del, dei flussi migratori, è un mondo talmente vasto, è un mondo talmente variegato, è un popolo, è, sono popoli che si muovono, eh, chi li ha incontrati eh, chiaramente ha tante, co, tante storie che, che sono rimaste nella memoria che non si dimenticheranno mai, eh, forse anche per questo ho scritto questo libro, proprio per raccoglierle tutte e perché poi tutte queste messe insieme riescono a, collegandole l'una all'altra, riescono a, a formare una specie di eh, collage, di eh, mosaico e mettendo ogni tassello dentro questo mosaico, si può forse ricostruire un pezzo della storia delle migrazioni. Detto questo, eh, è chiaro: ci sono delle storie che mi sono rimaste nel cuore e che non dimenticherò mai, magari partendo proprio dalla. Prima storia che mi ha poi portato a cambiare il modo di eh, non soltanto di, mh, di vedere gli altri, di vedere queste persone che viaggiano, ma soprattutto mi ha cambiato anche il modo di fare giornalismo, eh, di raccontare quelle storie, di documentare quelle storie, perché è l'episodio chiave che mi ha fatto cambiare proprio eh, prospettiva. E che mi ha uh, fatto scattare quella cosa nel cervello e che mi ha fatto capire che queste persone hanno una spinta fortissima per dover affrontare quel viaggio ed è l'episodio del il primo episodio appunto che io ricordo che mi ha poi appunto spinto ad andare avanti a, a seguire i flussi migratori è stato il giorno in cui, anzi la sera, la notte in cui è arrivata una nave militare, ricordate nel, tra il 2000, dopo il 2013, dal 2013 al 2015 sono arrivati tantissimi, eh, c'è stato un flusso molto eh, forte di eh, migranti in Italia eh, con navi militari inizialmente perché avevamo dei dispositivi militari a mare e arriva una famiglia di Siriani eh, scendono da questa nave d'augusta sono padre, madre e una bambina attaccata alla, alla mamma della, ma, della mamma, eh, alla mano della mamma, attaccata alla mano della mamma. E, questo papà, molto distinto, però chiaramente molto provato, mi si avvicina, mi prende per un braccio. Noi stavamo, stavamo facendo la nostra telecronaca. Eh, per Regno 24 avevamo staccato un attimo la telecamera, questo padre mi si attacca al braccio e mi chiede con molta dignità eh, se potevo aiutarlo a trovare il corpo del figlio perché il suo bambino di due anni gli si era, era staccato la mano quando la barca si era ribaltata, erano stati recuperati durante un soccorso questi, questa famiglia siriana e, e il bambino gli era annegato davanti agli occhi e non era riuscito a salvarlo. Cosa dice una giornalista ad un padre, se non a parte che mi, mi, mi, mi si è gelato il sangue, ad un padre che ti chiede di recuperare un, un bambino di due anni annegato in acqua. Ho semplicemente detto che non avrebbe ritrovato il corpo di suo figlio, perché il mare se ne era portato via. E che nessuno avrebbe potuto fare nulla. Che se il mare l'avesse ave, voluto restituire l'avrebbe restituito, ma con molta probabilità non l'avrebbe ritrovato più. Erano passati già troppi giorni. Allora, questo è stato un episodio che veramente ricorderò, quella la, la mano che stringe la sua mano che stringe il mio braccio, il braccio del giornalista, la richiesta disperata di un padre, e lì ti chiedi. Dio mio, ma cioè, questi hanno affrontato questo viaggio in questo modo perché? Ed è lì che ho voluto chiedermi da quel momento perché. E per chiedersi perché bisogna conoscere le storie delle persone, parlare con queste persone, ricostruire la loro vita e capire che cosa li spinge veramente ad affrontare quel viaggio. Non soltanto in mare, ci sono tante persone che muoiono anche Affrontando questo viaggio via terra, attraverso i Balcani, ragazzi, ricordo tanti ragazzi che mi hanno raccontato di essere rimasti aggrappati sotto i camion per settimane, eh, affrontando il viaggio attraverso prima appunto la Turchia e poi i Balcani. Sono tante le storie che potrei raccontare, però questa è quella che è la prima in assoluto ed è quella che veramente non dimenticherò mai. Grazie, Angela. Eh, sono emozionata anch'io a sentirla perché veramente chissà quante altre storie così strazianti e così ingiuste esistono anche eh, è anche tanto bello eh, devo dire c'è anche sì. tanta resilienza anche tanto tanta capacità di, di rinascere di risorgere eh, e lì appunto ci sarebbero tante, anche, tante altre storie da raccontare sì. che invece vi farebbero, vi farebbero ritornare il sorriso. Questa oh, sì. oggettivamente è molto triste. Sì. Sì. sì, no, ne sono sicura. E infatti noi con presenza cerchiamo sempre anche di dare spazio a esperienze di solidarietà, esperienze positive. Però certo questa situazione della, della migrazione è veramente drammatica nella sua ingiustizia. E tu parlavi di una cosa che mi sembra molto importante che è quello che spinge queste persone a intraprendere questi viaggi terribili, pericolosissimi, eccetera. Allora volevo chiedere cosa ha spinto te a fare la scelta di diventare giornalista e scrittrice e che cosa continua a motivarti? Perché so che ci sono tante difficoltà, tanti ostacoli, però tu continui in questo impegno. Che cosa ti dà questa forza? Allora parto dalla prima domanda Cosa eh, mi ha sono spinto? Sono <ride> eh, Cosa mi ha spinto? Eh, boh, io avevo dieci anni quando ho scritto il mio primo ho stampato il mio primo giornalino scolastico <ride> e già <ride> lì dovevo informare le mie compagne di sì. classe su quello che succedeva nel mondo con l'aiuto di mio padre che mi, mi stampava questo mm. che io chiamai Pony Express avevo dieci anni eh, mi piaceva l'idea di di raccontare, di documentare. Poi nel corso degli anni, chiaramente crescendo con la consapevolezza di una persona più adulta, eh, quello che mi ha spinto sempre è stata la, la, eh, la voglia di documentare, di documentare con un senso però chiaramente. A me piace scrivere, mi piace, ehm, sono sempre stata anche molto brava a scuola, erano i voti più alti che prendevano in, in italiano quando scrivo i temi. Ehm, scrivere però chiaramente non, non può bastare soltanto eh, per quando si vuole raccontare qualcosa e si vuole documentare. Ripeto, documentare vuol dire informare e a me piace il mio lavoro perché il mio lavoro è un lavoro sociale, non è un lavoro meccanico. Il giornalista non è uno che scrive, mh, ascolta e meccanicamente scrive qualcosa per, tanto per dare una notizia giornalista ha uno scopo sociale molto importante che forse ultimamente si sta dimenticando, eh, io vorrei tanto che i miei colleghi riprendessero un po' in mano eh, quella che è l'etica professionale, quella che ci spinge a, a fare questo mestiere eh, al servizio del cittadino perché noi mh, le notizie che diamo servono proprio a costruire una coscienza anche sociale eh, che non, non è cioè non è una coscienza politica nel senso della politica come la vediamo noi oggi, è una coscienza civica forte ed è quello che mi ha sempre spinto. Eh, il senso di giustizia, poi io sono cresciuta in una Palermo dove negli anni 90 è nata la, la pantera, quindi noi eravamo gli studenti universitari che volevano ricostruire eh, una società lontana da quelle schifezze, da quella puzza che era la mafia, che è purtroppo ancora oggi la mafia. Sono cresciuta con le stragi di mafia sotto casa. E, e, per me era ed è tuttora importante eh, combattere tutto quello che è le, Ingiust le ingiustizie la corruzione la mh, mancanza di rispetto nei confronti dell'altro degli esseri umani eh, per me è, cioè, ci sono nata cresciuta e non uh, è proprio dentro di me quindi credo ancora fortemente che il nostro lavoro possa essere utile è difficile eh, non è facile eh, eh, ed è sempre più difficile soprattutto negli ultimi tempi perché c'è una sorta di campagna di delegittimazione del nostro lavoro che continuo io insieme ad altri, in caso solo io siamo tanti per fortuna, non tantissimi ma ci siamo, che continuiamo a combattere questo modo di delegittimare il lavoro giornalistico, un modo anche per non... Dare la giusta informazione al cittadino e quindi di manipolare poi l'informazione, che è una cosa che combatterò sempre. Bene, grazie di questa risposta appassionata. <ride> Veramente tocca al cuore sentire una cosa così. Ci credo, come, che dà senso, ci credo, no? Ti credo, si, ancora. Si, si sente questo. Eh, senti Angela, noi finora abbiamo parlato più o meno del passato recente del presente, eh, però questa serie di interviste si intitola Donne che costruiscono il futuro. Allora vuoi descriverci il futuro a cui aspiri? Allora, se si tratta del mio futuro, mh, mio personale, eh, non lo so, io lo vivo per ora quotidianamente, e mi piacerebbe semplicemente un giorno... Eh, non essere ricordata tra gli ingiusti ma tra i giusti lo dico eh, senza nessun tipo di vanità lo dico semplicemente perché oggi come dicevo prima eh, si sta cercando di eh, costruire mh, una società migliore però ci sono delle forze potenti, negative, che invece cercano di distruggere quello che può essere invece una società fondata eh, sulla nostra bellissima Costituzione italiana, per esempio, ma anche fuori dalla, no fuori dalla nostra Italia, fondata sui diritti, i diritti di tutti i diritti umani. Si stanno facendo delle cose ignobili, eh, si sta distruggendo, disumanizzando eh, la persona, eh, con eh, i social network, con eh, campagne anche lì di, di manipolazione dell'informazione, soprattutto, soprattutto sui migranti, ma non soltanto, su tutte le persone deboli. Io non voglio un giorno essere ricordata tra le persone peggiori, tra quelle che eh, hanno cercato di destrutturare la persona. Io mm, voglio, voglio che sia chiaro non nel mio nome è che un giorno non si possa fare il mio nome per mm, puntare su qualcuno che ha, ha fatto del male e non del bene. Quindi mi piacerebbe solo costruirmi una, una piccola casa pulita, senza sporcizia. Per quanto riguarda il futuro generale, e eh, che speriamo tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, nel proprio piccolo, di poter contribuire, a questo è proprio quello di continuare a combattere, come dicevo prima, eh, chi tenta di portare sporcizia nella nostra casa, e non parlo di casa nostra come casa mia, questa o casa mia, parlo del globo terrestre, per me casa mia è è la mia terra è, è il mio mondo sì. quindi vorrei veramente su questo ehm, su questo veramente punto molto sui giovani ed è quello che dobbiamo fare noi più grandi più anziani eh, accompagnarli aiutarli a, a costruire un mondo ora non, non sto parlando di un mondo utopistico perché purtroppo dobbiamo anche essere concreti e pensare che c'è un bene c'è un male eh, combatteremo sempre eh, contro quelle che sono le forze negative ci saranno sempre purtroppo ma cercheremo quello che vorrei è che fossero di meno e che fossimo di più eh, quindi io sono fiduciosa eh, se in, tutti insieme eh, in tanti riusciremo a, a fare rete in qualche modo credo che questo mondo un giorno potrà essere migliore non credo nel mondo perfetto, utopistico. Però dobbiamo essere in tanti e sono sicura che ci saranno delle cose belle in futuro. Io continuo, continuo a sperare e a vedere più positivo, però appunto dobbiamo coinvolgere molti giovani, tantissimo. È quello che punto anche a questo, punto ad allargarmi e ad allargare eh, le, a dare le notizie, diciamo, vere, concrete, le notizie, diciamo, senza filtri, in modo tale da poter coinvolgere il più possibile persone e soprattutto gli, i ragazzi, che un giorno cammineremo con i loro passi, diceva Paolo Borsellino, e quindi sono loro il nostro futuro. Certo, mi sembra molto importante tutto questo e anche si sente molta, ripeto, molta passione, molta sincerità. Quindi ti ringrazio tanto di aver condiviso con noi le tue esperienze, ma anche i tuoi pensieri, le tue aspirazioni, e veramente ti auguro buon lavoro. Grazie Angela. Grazie, grazie anche a voi, grazie di questo invito, è stato un piacere ehm, che, la, che la forza e la vita sia con noi sempre. Sì, grazie <ride> e a presto speriamo. A presto, ciao. ciao. ciao, ciao.